Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti come vedete dalla foto miniatura del mio video questo è un video prodotti finiti beauty sì lo so mi vedo tutta sfatta, struccata e tutto ma um, fa troppo caldo per truccarsi, come ho appena detto in altri video e non ce la faccio a truccarmi potrete vedermi in altri video sicuramente truccata ma in questo non ce la faccio, c'è troppo caldo ragazze! abbiate pietà ma proprio non ce la posso fare. <ride> È più forte di me. Magari domani mi truccherò. Chi lo sa, vediamo. Intanto mi sono bella bronzata. Non so se si nota dal video. Sì, adesso qua sembro una, una fantasma. Ma vi assicuro che dal vivo sono molto un po' bronzatina. Già lo sono. Un po' di bronzatura l'ho presa. Non so se si vede dal video, però comunque non è questo solo il tema che sto parlando in questo momento ma questo è il tema dei prodotti beauty finiti allora vi, vi dico già che eh, alcuni sono uguali perché eh, li ho terminati già da un bel po' ma non ho ancora avuto, scusate, intenzione di buttarli quindi Le li vedrete di nuovo in quest'altro video e eh, vabbè pazienza il un prodotto che ho terminato comunque random ovviamente fiori fior di, di, magno, sì, fior di Magnolia, igiene e protezione delicata. La Camilla, questo igiene intima, buono. Eh, non mi ha fatto bruciare perché è molto buono. Eh, delicatissimo nelle parti intime, molto buono. Mi piace tanto, davvero mh, fantastico. Top. Questo ce n'era, preso ovviamente Spin, Questo top, ci piace. Sia a me che alla persona a cui vive con me, ovvero mia nonna. E, e vabbè, non sto qua a soffermarmi troppo. 300 me il prodotto per un paio di 12 mesi. Ecco qua. Ciao. Poi, altro prodotto che ho terminato. Il cura set. E anche questo qua. E' da un bel po' che ce l'avevo e vabbè ed è un coltello che uso per andare a, per, a detergere bene cioè a risciacquare bene il come dire mm, sì la bocca in generale poi ho terminato un vidal eccolo qua vidal camelia e ambra ok molto buono mi piaceva moltissimo poi ho terminato finalmente il mio amato white amato si fa per dire perché eh, non era, mi sia piaciuto tanto, non mi sta piacendo molto ogni volta che ho danno lo spin mi accaparro questo ma non ce n'è altro quindi mi, vabbè ce ne sarebbero altri ma l'unico che mi, eh, mi igienizza più, più che altro un po' meglio la bocca è questo quindi il generale fa tanto di questo anche se quando vado in farmacia c'è anche dell'acqua, va bene, commento anche quando vado in farmacia, anche se vado scusate in farmacia, dico la verità, mi piace di più il tantum verde, infatti in bagno c'ho di nuovo il tantum verde che è top e meglio di questo. Ok? E niente. Poi ho terminato, a forza di volontà, pian pianino, i bionsen al giapponese, terme giapponese, mineral riequilibrante con alga sole, leggendo qua ragazzi, quindi eh, con alza spirulina mm, buono si sì. diciamo che mi, mi ha molto rilassato questo bagno schiuma della Beyoncé. novità che poi, che novità l'avrete già visto anche voi nel come dire nel nella nella mia mente si sì, vabbè ci siamo capiti nella pubblicità questa qua molto buona è top, mi piace tantissimo, molto molto molto buona. Ah, questo non ve l'ho detto, è di 750 mello di prodotto per un po' di 12 mesi, vedete? Già, per la vicino, ma non si vedrà mai niente. Comunque come promozione è proprio top, top veramente. Molto buona! Ah, non avete idea della, della bellezza della promozione che ha, poi ho riterminato e straterminato questo che ve lo dica fa Hydra Ricci Hair 3 Cream questo qua è capelli da mosse ricci anticrespo non, ap non, non appesantisce e non appiccica questo cos'è? pepettina no, pe pe della frutta, olio di pistacchio, vabbè questa ci siamo capiti Oh, poi poi poi ho terminato questo olietto che non ce n'è più che tra l'altro fa anche la pubblicità quasi un capello fa anche la pubblicità make Makeup ed è questo olio meraviglioso ed è wow meravigliosissimo top mi piace fa dei capelli che per fortuna non me li cioè, mi aiuta a spregliarli appunto e me li non me li opacizza per anzi me li rende voluminosi e lucidi, lucidi, lucidi, lucidi, top questo ce n'era 150 ml di prodotto per un bout di 18 mesi poi altro terminato, Si, sì, l'acqua micellare della Garnier nuova formula, che poi nuova formula non è perché oramai lo sappiamo tutti che ci sono anche quelle al tappo verde, ed è questa qui, ma con fresche fresh, per pelli normali o miste, ok. Strucca, purifica, opacizza e senza risciacquo, questa è piaciuta, molto buona, senza ovviamente profumazione, ma ci sta, perché se no brucierebbe come l'inferno, anche no, grazie. Quindi top, mi è piaciuto davvero molto, ok. Poi qua la perché non so dove mettere la roba, quindi vabbè. Ho finito dei campioncini, che ve lo so dire. Campioncini della Roche-Posay. Una crema che già avete intravisto e stravisto in ogni mio video. Due mascara. Della Essence Maybelline. Poi. Um, una crema a mani che è andata a male. Ma ci sta? Perché cioè, non ci sta. Non l'ho usata più di tante. Quindi ciao. Buon brodo <ride> Poi della colgate mia, mia nonna finito, eh, ha finito e l'ha anche buttato se sì, dimenticate di darvelo a me per ricensirvelo ma non importa, fa niente della colgate, non so come mettervelo comunque, vabbè, colgate questo qui eh, costava 1,70 euro che tutti i prodotti non credo che costino 1 euro molto buoni comunque, ci sono piaciuti anzi, più che altro li uso anche io perché più io che lei, perché lei usa più colturio poi io lei è molto amante del vitale, quindi vabbè, non faccio testo con questo, perché il è piaciuto molto a me e me ne sono stra-innamorata. Poi, cos'altro c'è? Un blush che ho terminato, quando mai termino blusher non lo so, però l'ho terminato e mi è stra-piaciuto. Avevo un'ottima pigmentazione, devo stare, stare attenta che non mi diventavo Peppa Pic o più che altro un, paglia, un pagliaccetto però alla fine ce l'ho fatta scusate il telefonino ma vabbè è in televisione no non ce l'ho qua la televisione non vedete, la televisione l'ho spostata in sala perché la mia ahimè si è rotta la nostra quella della sala comunque stavo senza cambiare il tema quindi shine lip gloss eh, questo è un lip gloss che usavo quando andavo a, scu quando andavo a scuola eh, sei mesi No, scusate, 6 ml di mh, 6 mm, appunto e 24 mesi di pau. Va bene. Niente, questo è, il, è appunto il tappo che eh, l'ho fatto fuori uscire perché, come sapete, mi sono a destra quando apro i prodotti. Vabbè. Questo è lo scovolino vedete? E niente, semplice scovolino mi sono adattata era un po' appiccicoso questo non molto però me lo sono fatto andare bene lo stesso quando ero a scuola non è che mi toccavo chissà che solo che a carnevale mi toccavo di più perché vabbè era un'eccezione ma per andare a scuola e uscire tutti i giorni ero più che sopra. mi toccavo leggero ovvio, ovvio cosa scontata ma vera veritiera niente ragazzi i prodotti qua sono finiti tutto quanto finito come potete ben vedere e niente, e noi ci si vede al prossimo video. Ciao.